Ciao ragazzi, adesso sto andando a scuola e uscirò per pranzo con mia Anastasia. Ci vediamo dopo, ciao! ciao. Ragazzi, per pranzo, mangiate a scuola o a casa? Scrivetelo nei commenti. Hours later. Ok ragazzi, è mezzogiorno e dieci, sto andando a prendere le bimbe per farle pranzare a casa. Bentornate, non essere troppo felice di essere qua. Sì, lo so, Vanessa è preoccupata, perché? Perché ma sei è? cosa che ti è? ho detto? forse non mi ha lasciato il foco acceso, quindi vai! No, ma dai, vai. speriamo di no. Sì, vado subito. Ciao Anastasia! Ciao! Tutto bene andiamo a vedere se abbiamo dato fuoco alla casa oppure no pericolo scampato anzi incendio scampato l'avevo spento il fuoco eh dai meno male ragazzi che spavento sono uscita di casa velocemente e appena salita in macchina mi è venuto il dubbio di non aver spento il fuoco perché stavo preparando il riso alle bimbe e quindi avevo paura di tornare a casa di aver combinato un pasticcio ma invece l'avevo spento a quanti di voi capita di fare una cosa e di non ricordarsi se la si è fatta oppure no? a me purtroppo spesso scrivetemi nei commenti se anche a voi era già successo di aver fatto un qualcosa e di non ricordarsi di averla fatta Bimbe, il gatto dietro di voi è impazzito perché è felice di avervi viste sentite vi piace venire a casa a pranzo? è caldo amore l'ho appena fatta allora, Anastasia è caldo prendilo dai bordi ti piace venire a casa pranzo amore? Uh -huh. se preferite venire a casa pranzo lo comunichiamo alla mensa così togliamo l'iscrizione alla mensa ok? la mamma cucina meglio dai eh? e poi vi cucino quello che volete va bene vengo a mangiare anch'io e finiamo di guardare il film che stavamo guardando ieri sera ok? Hours later. ehi la pausa quasi finita dobbiamo tornare a scuola eh? Sei contenta di tornare a scuola? Sì Brava amore andiamo, andiamo. Cosa stai facendo? Andiamo, Dei disegnini? Andiamo. Ok Vediamo Vanessa cosa sta facendo E andiamo Amore Andiamo a scuola? Si è messa le scarpe e la felpa eh? Mi raccomando Che poi ti ammali Stai male Dai, Poi vi vengo a prendere le 4 e mezza E studiamo Ti ricordi cosa hai da fare per domani? Mm, sì Le di matematica Matematica non c'è da studiare? Ok, dai, mettetevi la fai per il grambiule e andiamo. Sì, anche queste due ore sono passate, adesso finalmente la giornata scolastica è finita, le vado a prendere e iniziamo a fare i compiti con Vanessa. Voi avete i compiti, Vanessa, tutti i giorni quando esce da scuola deve o studiare o fare qualche compito scritto. Sempre, tutti i giorni. Scrivetemi nei commenti se anche a voi danno tutti questi compiti. Bentornate di nuovo da scuola, ciao amore! E tu perché hai la mascherina? Perché c'era un bambino che aveva raffreddore Eh, quindi. E quindi abbiamo messo la mascherina. Eh, ma ho capito, ma quando sei uscita a pranzo però la mascherina non ce l'avevi? Eh perché, perché adesso. Detto dopo. Te l'hanno fatta mettere dopo? Hai iniziato a star così male? Sì. Oh mamma. Vabbè, andiamo a casa a far merenda, dai. Tu tutto, tutto bene invece? Sì. Ness niente, nessuna mascherina? No. Ok, Vane. Okay, Vane e Anastasia. Volete far merenda? E che cosa vorresti? Ci sono le brescine? Anche una frutta ogni tanto? Che ne dici? No. Una banana? Vane, vuoi il frullato alla banana? Sì. Te lo faccio, amore? Eh? Dai, parli pure adesso la mascherina. Eh, no, 5 minuti prima che sei, no? Beh, dai, sei venuta anche a casa pranzo. Se ormai se mi hai attaccato qualcosa, l'hai già fatto. Non perfetto, per niente, ancora 5 minuti. Ok. Ti scalda, di la verità, fa freddo, la mascherina scalda, vero? Toh, dai, il tuo frappè alla banana? Vuoi il pane tostato con la Nutella? Sì Ok Allora, Vane, ascoltami Ma cosa stai facendo? Mi scusa, ma ti bevi il frappè? Con la mascherina e hai fatto passare la cannuccia sotto la mascherina? Sei un po' strana oggi, eh? Ma toglila, Vanessa, non ti preoccupare, stai tranquilla che non succede niente. Ecco, l'unica cosa che può succedere è fare danni. Continua, amore, continua, tranquilla. Continua pure. Bentornate a casa da scuola. Prima che cioè, ti succede qualcosa oppure ehm, ti faccio stare male, anche a Danice. Ma stai tranquilla, al massimo ci viene un'influenza Vieni che è pronto il toast con la Nutella Adesso però eh, mi sposto, mi allontano e tu togli la mascherina, va bene? Eh? Grazie comunque per le attenzioni che mi dai, che dai ma... a tua sorella però, eh... E vabbè anche se sei lontana a 100 metri comunque posso sempre... Ma no dai! Sì, ma, ma chi... Era, era così grave questo più raffreddore? Di 10 persone. Dove? In classe? No. Malate? E vabbè, ho capito, ma non è che cosa accumuliamo, cumuliamo. Una aveva il raffreddore, una una febbre a 40. La... Ma che febbre a 40? Febbre a 40 era a casa, non diciamo stupidaggini. Ma è venuta a scuola perché si è bagnato. Poi non avevo mal di testa. Sì, va bene, dai, però mi sembra una, mi sembri troppo esagerata. Dai, togli la mascherina e mangiati la fetta di pane. Io vado su a cambiarmi. Poi quando torno studiamo, ok? Ciao ciao. Ragazzi, non posso togliere la mascherina perché ho fatto una cosa che se la mamma mi scopre mi uccide. Quindi dovrò inventarmi ogni.. Due secondi, una scusa per tenerla Scrivetemi nei commenti quale altra scusa posso inventarmi Ma ragazzi, mi sembra un po' strano, un po' eccessiva la reazione di Vanessa eh, con questa mascherina Nel senso che io posso capire che magari nella sua classe ci siano dei bambini malati E che quindi lei voglia tutelare noi, me e Anastasia in questo momento che siamo a casa però addirittura da bere sotto la mascherina il frappè mi sembra un po' strano. Voi cosa ne dite? Scrivetemi nei commenti se la pensate come me. Oh, brava amore! Ti sei messa a fare i compiti. Bravissimissima! Cosa stai facendo di bello? Ancora con questa mascherina? Ma Vanessa! Eh, senti, non è... eh, ho capito, però dai, non esagerare, toglitela! Toglila! No! Senti Vanessa, mi fa strano che tu hai questa mascherina e che non vuoi toglierla. Guardami ah, in faccia, guardami, guardami. Ti sei fatta male a scuola e non me lo Ma vedi? ti sei fatta male? È successo qualcosa? stai tranquilla, sei sicura? Sì. tanto prima o poi lo vengo a sapere, non potrai tenere mica la mascherina tutta, tutto il giorno e tutta la notte. Anastasia, tu cosa ne pensi? Eh. Cosa ne pensi di questa sorella che tiene la mascherina? Comunque, dai, Vanè, togliamo sta ah, mascherina! Sì, oh! posso essere infettiva! Oh, che infettiva, infettiva! Ma come fai a studiare? Dai, studia, fammi sentire cosa devi fare! Vediamo, fammi allora, sentire, adesso posso mi fare arrabbio, eh! Non c'è problema! Sì, Monica e Alex si divertono con i contapassi! Ah, sì? Monica, Monica fa 4390 passi e Alex 1.973. Volevo solo salutarti amore Come leggi bene Vane Se Senti ascoltami Fai quello che vuoi Vuoi tenerti la mascherina? Sì. Tienila contenta tu contenti tutti Io ti ringrazio per la gentilezza nei nostri confronti E vado a cucinare Intanto tu fai questi compiti di matematica Combinando con questo gatto <ride> No ma voi lo farete impazzire Guarda che ti gira la testa a te e a lui, lui non demorde. Questo è il vostro gioco preferito, Anastasia, vero? Vediamo chi sviene per prima. Se tu o Gasper. Vediamo, ah, hai ceduto, Anastasia. Ha vinto Gasper 1-0 per Gasper. Anche tu con la mascherina, perché scusa? Un compagno malato, anche tu hai un compagno malato. Dai, allora facciamo così. Da domani state tutti a casa, ok? Sì, con... sì. Ah. sì sto scherzando per fare uno scherzo ah, mi hai fatto uno scherzo no perché a questo punto ve me la metto anch'io eh cosa stai disegnando? Guarda. cosa? anche papà che bello cosa sono un gatto dai cara fataglio vai a vedere si sì, è bellissima questa streghetta ma lo sai che sei brava a disegnare anastasia eh si sì? hai imparato anche a colorare bene vero? Yeah. Hai finito di fare i compiti? No. Eh, sì, guarda, con quella mascherina sembri un po' una mezza delinquente, infatti. Fa male la pancia. Come mai ti fa male la pancia? Ma la pancia? Guarda che è pronto da mangiare. Vanessa mangia perché ogni volta mi fate far da mangiare, poi non mangiate. Adesso dai, vai, mangia. Ti voglio mm. proprio vedere. No, ma io non ci credo, veramente. Mm. Ma tu mi vuoi davvero così bene? Ci tieni davvero così tanto la nostra salute? non lo sai che se Babbo Natale ti sta guardando ti porta un super regalo per questo tuo amore che hai nei nostri confronti vabbè dai senti tu mi stai nascondendo qualcosa ma io prima di stasera lo scoprirò buon appetito bimbe a nanna amore ah stai mangiando il gelatino? appena è finito andiamo a dormire Ani. Oi. sono le nove quasi dobbiamo andare a dormire ok? finisci il gelatino e andiamo eh bene? ecco con la tua mascherina di cui non ti potrai mai separare quest'oggi ma tra poco te la toglierai perché stiamo andando a lavarci la faccia e i denti quindi andiamo dai muoviti che è tardi spegnete tutto spegnete i dispositivi spegnete tutto perché si va a dormire come fa poi la Vanessa a lavarsi i denti? Magari ci nasconde qualcosa sotto la mascherina e allora dopo se la toglierà per lavare i denti. Esatto! allora ci nasconderà qualcosa sotto. Tipo magari a cosa, tipo. Ma no, lei dice che è in classe dei bimbi influenzati che ha paura di, di attaccarci il virus e quindi ti arrà la mascherina. Ma i denti dovrà pur lavarli, giusto? Vane! Dai, ti stai lavando che dobbiamo andare a dormire Ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Ma fammi vedere Ma Si sta lavando la faccia con la mascherina Ma questa qua oggi è fuori come una mina Fa anche rima Cosa fai? Come fai a lavarti la faccia con la mascherina? Chiudi l'acqua Togliti sta mascherina Ma cosa hai fatto? Fammi vedere Mi sembrava strano Fammi vedere cos'è? Ma sai che stai benissimo. Ma cosa? Ma fammi vedere. Ma che figata è? Hai un piercing. Ma dove l'hai preso? Ehm... Dove l'hai preso? Ehm, l'ho preso, l'ho preso io. Ah. Dai, preso. Cosa vuol dire l'ho preso, l'ho preso? Eh, l'ho preso. Chi te l'ha dato? Te l'ha dato qualche tua amica, scommetto. No, l'ho preso io. Sì, l'ho preso. Io. Tu l'hai preso e lì l'ha preso e noi l'abbiamo preso. Senti, allora, a parte il fatto che ti sta da Dio, anche se non dovrei dirlo, ma ti sta proprio bene Secondo, Sei andata a scuola così? Sì, perché no. sei uscita da scuola Ma oggi non ce l'avevi la a pranzo? L'ho messo in bagno Eh? L'ho messa in bagno oggi Cosa c'è Nastasia che saltelli e vuoi la parola? Cosa c'è? In verità In verità? Mio. Pure tu cosa? Dove ce l'hai? No. Mi dico che ce l'hai all'ombellico, eh Tira su ah no eh dove no, ce l'hai tessi? No, sì. partia fuori la lingua pure io, pure io sapevo ah pure tu sapevi? Sì, che ah, scherzo quindi mi stavi prendendo in giro pure tu? eh? Ah, no, chissà perché Vanessa tiene la mascherina comunque adesso la deve togliere ah brave brave fammi vedere un po' sì. allora adesso facciamo una cosa sei perdonata solo ed esclusivamente sì. se ne hai uno anche per me sì, no. sì, sì, sì, ce l'abbiamo io. Dove sono gli altri piercing? Ne hai altri? Hai altri piercing? Sì, sì? fammi vedere. Sgancia, sgancia. Fammi vedere. Sì. Tieni la telecamera. Ah, ah, avete visto? Adesso vi faccio vedere io. Una mamma moderna. Anch'io. Avete visto? Ecco il motivo per cui Vanessa non toglieva la mascherina. È lei che mi voleva far credere che si preoccupava per la nostra salute. Comunque devo dire che le donano, eh, non pensavo, non sono arrabbiata perché sono piercing usa e getta, vero Vanessa? Sì. Beh, ovviamente non ti sei fatta il buco al naso. <ride> no. Ok, vediamo un po'. Come sto? <ride> <ride> Eh, mettila anche uno qua, sulla panza Come sto? Guardate un po', sto bene? Sì. sì Allora scrivetemi nei commenti se sto meglio io col piercing o Vanessa Allora Anastasia vuoi provare il piercing anche tu? Vanessa mettila il piercing dai ne sono altri più piccoli? Non lo so Vediamo Wow amore ma sei bellissima Bellissima no, davvero no. Ma sì che respiri Toglilo dai va bene dai allora la prossima volta fece... sì. la prossima volta mi potevi tranquillamente dire che avevi un piercing nel naso invece di stare tutto il giorno con la mascherina bimbe andiamo subito a dormire stavolta ci laviamo davvero perché non ci siamo ancora lavate e il video finisce qua buonanotte a tutte e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale <ride> se volevamo buttare fuori Vanessa dal canale sì. oppure no? Sì. <ride> Scherzo allora ragazzi il video finisce qui <ride> il <ride> canale attivate <ride> la favella e lasciate